ciao allora ho seguito i vostri sondaggi e tutto quello che avete detto quindi parlo del marchio dei prodotti del libro c non con un video dedicato ma quando ci sono delle novità interessanti allora ci ho messo un po a fare questo video perché intanto non c'erano tantissime novità poi sono passata il raffreddore ho passato la tosse e sono qui con la mia tisana sperando di non avere un attacco di tosse di nuovo ma comunque vediamo le novità del periodo che sono abbastanza interessanti me le sono segnate tutte sì, meraviglioso quadernino del Tigotà che mi hanno regalato carino allora, mi sono segnato alcune cose interessanti da tenere d'occhio e che comunque io appena riesco a andare in negozio le prendo allora, prima di tutto le novità di Natale sono i set in edizione limitata e ci sono sempre due profumazioni. Quest'anno ci sono fiocchi di neve e alberi incantate. Secondo me fiocchi di neve è delicato, ma mannaggia non sono ancora riuscita ad andare a passare. Alberi incantati deve essere interessante. Allora, fiocchi di neve è a base di mandorla bianca, quindi secondo me deve piacere la mandorla mentre alberi incantati con legno di cedro e questa deve essere fantastica. Poi sappiamo che ci sono sempre tutti i sette, quelli più grandi, quelli più piccoli, quelli per ogni tasca, con vari prodotti che sono belle le confezioni, bellissime le confezioni, sempre, basta le labbra, crema mani, gel doccia, crema corpo e altre cose, però sono belle le confezioni. Normalmente sono i sette sugli album che comunque vi metto il link qui sotto nell'info box di dove poter vedere l'album perché i negozi normalmente, almeno da me perché è un negozio piccolo quindi dopo il mini tiger o anche il mini Yves Rocher, ok, dato che è un negozio piccolo normalmente non hanno i, i pacchi già pronti ma ci sono i singoli prodotti e voi li componete, scegliete voi cosa prendere, io direi di darci un occhio, poi Spero nel mentre, in fase di editing, di aver messo anche il foto mentre parlo, me lo auguro, benissimo. Andiamo avanti con un'altra cosa. Allora, sono uscite due linee interessantissime che io aspettavo da tempo, perché io amo il siero della Stevo Vegetal, ma era andato fuori produzione perché dovevo rinnovarlo e io lo volevo, ne serviva. Nel mentre ho provato altri sieri così, di altri marchi e ve ne parlerò, però volevo quello, bene è tornato fuori con un nuovo packaging, un nuovo ingredienti e anche una nuova linea perché c'è anche oltre la sebo vegetale c'è anche la sebo pur vegetale che è quella per le pelle proprio acneica o problematica non ne ho parlato subito perché hanno fatto come l'hanno buttata fuori eh, due mesi fa ormai però come promoter c'era la Michelinia che come youtuber è famosa quindi ne hanno parlato ovunque quindi ho aspettato un attimo a parlarne, comunque sia sempre segnando qui: Ed è una linea per la pelle mista che io adoro è davvero ottima. E mi sono segnata vari prodotti che a mio avviso sono interessanti. Quindi abbiamo eh, il Siero che ha 14,95 poi la crema in gel. Per chi invece del siero la crema in gel la trovo adatta perché tende a truccarsi poco. Quindi se per caso a fine giornata si lucida un po' la pelle, può andare bene. A 9,95, interessante. E poi il tonico opacizzante, che dovrebbe essere una novità, perché è in parte tonico e in parte cipria, che va shakerato, ma devo assolutamente comprarlo a 9,95, perché quello lo voglio provare assolutamente. E poi, tra le novità, c'è anche l'olio struccante waterproof. A 12,95 anche quello. Devo vedere, secondo me il negozio a me arriverà tra un po'. Non subito. Comunque, sono davvero curiosa. Sicuramente il siero è tra i prodotti primi che devo prendere perché eh, voglio siero e quindi eh, lo comprerò a breve. Se non a brevissimo, e poi dopo ve ne faccio vedere subito. Tra gli altri prodotti, che qui non ho segnato però mi ricordo c'è anche un siero anti blur che dovrebbe ricreare il filtro di, di instagram quindi deve andare proprio quello che mi ricordo deve andare a opacizzare la pelle va applicato anche sopra il make-up. quello lo devo prendere assolutamente lo voglio prendere assolutamente poi tra le altre cose che ho segnato da tenere d'occhio perché secondo me sono interessanti ma nessuno ne ha parlato perché? non lo so allora hanno rifatto il packaging e soprattutto hanno fatto delle nuove formulazioni al famoso aceto da risciacquo per i capelli quindi sapete che io amo adoro l'aceto da risciacquo del dell'Ivrochet perché è fantastico uno non costa tantissimo due non puzza d'aceto perché la cosa che io odio dell'aceto da risciacquo dell'aceto i capelli e che puzza. Quello del libro c'era, ad esempio, quello che c'era, era quello per luminosità, ed era lampone. Quindi davvero ottimo. E funziona davvero. Cioè, proprio vedi i capelli che c'è la differenza. E il prezzo, 9,95. E io quando c'era lo prendevo sempre, perché davvero mi trovavo benissimo. Allora, hanno fatto 3 eh, formule per l'aceto da risciacquo e quindi perché una no parlare palotto in così interessante e utile a tutti allora c'è il solito eh, brillantezza che è al lampone che è quello che io adoro poi hanno fatto anche quello eh, purti o purezza che è purificante e va a rimuovere i residui di calcare quindi anche questo è interessante perché in tantissime zone è proprio l'acqua calcarea che tende a mm, opacizzare i capelli quindi è interessante anche questo e poi c'è l'ultimo anti inquinamento che sto leggendo che va a eliminare i danni eh, dello smog e anche dell'acqua quindi io direi quello luminosità è fantastico poi sicuramente voglio provare quello anti inquinamento perché fa un po' per l'acqua e un po' per eh, l'inquinamento è anche inquinamento, infatti ed è quello che voglio provarlo perché spesso, non spesso, sempre, i capelli sporchi molto velocemente tendono anche perché c'è inquinamento nell'aria, quindi sono curiosa di provare anche questo sicuramente e poi ultimo prodotto che ho segnato perché siamo arrivati alla fine c'è il siero anti rottura fortifica e cosa ho scritto? sia antirottura che è un fortifica i capelli dovrebbe essere anche un tema protettore, e anche questo per me è interessantissimo io non so perché questi prodotti li hanno fatti passare in secondo piano quando è un buon marchio, sono interessanti i prodotti se poi sono anche non punto verde, devo andare in negozio questo ve lo dirò, se non sono appunto verde ma sono scontabili è ancora più interessante o comunque con le promo periodiche sono prodotti interessanti a prezzi comunque buoni perché no, cioè, non so perché hanno buttato tutto sulla linea della è, è stevola vegetale, perché ovviamente c'era a Michelin, ma niente su questi prodotti molto più interessanti, secondo me, e, fatemi sapere se qualcuno di questi prodotti vi curiosisce, quali vi interessano di più, se qualcuno l'avete già provato, io sicuramente andrò in negozio e ne proverò alcuni, perché alcuni mi ispirano davvero tanto, e noi ci vediamo con un altro video aggiornamento, quando ci saranno Altri prodotti, novità interessanti. Alla prossima, ciao!